Ciao a tutti, ragazzi e colleghi, mi in questo nuovo video. Quest'oggi porto un video, diciamo diverso da quelli che faccio, non troppo diverso, ma diciamo diverso. Sempre ricordando i musical, visto che ho visto che il video del musical vi è piaciuto abbastanza, perché non portarvene un altro? però, non, sempre una reazione, però, non ai vostri musical, ma quel delle delle Marta Rosito contro Kristen Henscher. Mi ho detto, tac. Portiamo sto videozzo qua così Prima di cominciare il video vi voglio solamente informare che domenica 9 luglio sarò a Piazza del Popolo a Roma alle 4 Farò un raduno insieme a Michela Balzarotti, Francesca Paccini e Giulia Marini a Piazza del Popolo alle 4 Quindi venite, dovete venire e portateci anche, portatemi soprattutto a me, portate perché ve lo sto dicendo io nel mio video portatevi soprattutto a questo ragazzo Portatemi dei cartelloni, perché non ho mai fatto il raduno. E vorrei almeno un cartellone. Vorrei un cartellone. Chiudendo questa parentesi, sì. mi devo mettere le coppiate, se no non ti sente niente. Vabbè, Christian è un botto bravo, quindi non gli posso dire niente. Anche perché ho altri milioni di follower, quindi. Però Marta, è la città è sempre mia preferita. Eccola, non si può dire niente a Marta, mi dispiace. Ciao. Perché tu erca da sua? Questa round lo vince Marta però eh. Quindi 1-1 una, 1-1 una. Una, una per Marta Ma Cristian c'ha un botto stile eh? C'ha un botto stile Cristian Figo Fighissimo dire parità per questo parità quindi 2 a 2 crea 2 per marta che cazzo è il cane quello? Porco <ride> due, è il cane? <ride> è brutto. Ma è il cane? Oh. Sta sì, vincendo Marta, però per già il conto. Che questo qua lo diamo a Marta. Ma spegno un attimo una cosa. Ma questa qua che ha fatto il video l'ha paragonato Marco Cellucci al ma cane? Stiloso Facciamo sentire l'italiano Che bello unicorno Che bellissimo unicorno No non c'è credo Peppe Peppe non c'è credo Peppe Peppe Che cazzo, cazzo vuoi? Scusate ma il negro di Peppe mi ha chiamato Stavamo con Marta Lo Sito Allora qua è molto difficile decidere perché c'è cioè... wanna oh No vabbè morta così lo vince sempre morta lo so regà Ho Passato uno dietro così a caso? <totituzione> Vince Marta, signori signori, vince Marta. <coughs> perché Marta ci mette più espressione nei lì C'è pure Christian, eh? C'è Christian perché è molto regna. Però Marta è molto più pregna. Questo con la sorella. Cioè, ragazzi, hanno un botto più stile quelli di Marta. È ah, è finito. Che schifo. Che schifo, però... Oh, ma c'è un nuovo video di Marta Lo sito. Le mie cover per iPhone 6S. Ma tocca vederlo, chat fuck Ma tu sei... Madonna mia. Uf, fa caldo. Dura un po' il 1991, il mio, il mio anno preferito. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto se è così. Vi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Perché sì. Perché sì. Vi lancio una sfida. Arriviamo a 400 mi piace. Se volete che io ricrei i miei di Marta Lo Sito. Cioè, secondo me sarebbe una cosa fighissima. Però ovviamente vincerebbe sempre Marta Lusito perché lei è proprio... È tanta roba, è tanta roba Mi ricordo del raduno del 9 luglio a Piazza del Popolo alle 4 Insieme a Michela, Francesca e Giulia Ragazzi dovete venire Ricordatevi di portarmi il cartellone I cartelloni voglio Perché... Perché se no mi sento male Seguitemi su tutti i social Che troverete in descrizione Sì, troverete in descrizione Soprattutto Instagram Dove potrete sempre rimanere aggiornati Però ragazzi, ho notato una cosa Che io su, sulle storie, all'incirca Nelle storie di Instagram Faccio più o meno 800 visualizzazioni, Così Ma sono calato un botto Sarà perché estate state, state in vacanza Però porco, 2, 7. Ora faccio metà delle visualizzazioni Quindi faccio all'incirca 400-500 Però... Sono sempre tante Mazza raga Che problemi di merda Che c'ho, cioè. C'è gente che si muore di fame Io mi sto lamentando Per 400 persone in meno Vabbè Commentate con piccione Con piccione Per questo video vi sia piaciuto E vi ricordo Raga il raduno Mi raccomando Dovete venire